Dopo aver visto con il regolo l'esecuzione delle moltiplicazioni delle divisioni, vediamo oggi l'elevazione a potenza alla radice quadrata. Eh, metto sempre il link del simulatore. Elevare al quadrato un numero, quindi n è il numero elevato al quadrato, vuol dire moltiplicarlo per se stesso. Ci sono poche regole, non si deve muovere la parte mobile del regolo e le, le, le scale che dobbiamo guardare sono la scala D e la scala A. Sono entrambe quindi scale fisse. Facciamo un esempio. 2 elevato al quadrato, quindi vuol dire 2 per 2, lo leggo sulla scala D e il risultato vado a leggerlo sulla scala A. Altro esempio, 4 elevato al quadrato da 16 ed ecco che mi appare il numero sulla scala A, 16. Come vedete non è, è difficilissimo. Altro esempio, facciamo 4,1 elevato al quadrato, vado a vedere sulla scala A, Leggo bene la scala e corrisponde a 16,8. Un po' più complesso invece è la radice quadrata. La radice quadrata eh, dobbiamo ehm, capire se il numero delle, cipre, delle cifre eh, significative è, o di, è dispari o pari. Ho messo degli esempi. Perché se le cifre sono dispari noi dobbiamo andare sulla prima parte del eh, regolo. Bisogna capire da che parte andare. La regola è che se sono dispari si va sulla parte sinistra. Facciamo un esempio. Il numero 4 è formato da un, una cifra significativa, quindi è dispari. Si va a vedere il numero 4 e il suo risultato è sulla scala D, che è 2. Il numero 25 invece è formato da due cifre significative, quindi è un, un numero... La cui radice quadrata la, tro la, tro la troviamo sulla scala A, ma nella parte destra del regolo. 25 sulla scala A e andiamo a leggere sulla scala D il valore 5. Cosa succede se per errore andiamo sulla parte sbagliata, quella di sinistra? Proviamo. Quindi 25, vedete che non corrisponde. Ma quante cifre significative noi dobbiamo attenderci? Vediamo quindi la regola. Dunque... Eh, si prendono le cifre significative del radicando quindi del numero che noi dobbiamo eh, su cui dobbiamo eseguire la radice quadrata si divide per 2 deve uscire un numero intero per esempio la radice quadrata di 25 è uguale a due cifre significative diviso 2 1 quindi abbiamo un numero intero il numero calcolato quindi avrà una Sola cifra significativa che in questo caso sarà il numero 5. Ci chiediamo se eh, questa divisione non è possibile, eh, cosa dobbiamo fare? Quindi eh, la regola è quella di aggiungere una cifra significativa prima di dividere. Facciamo un esempio che è più facile. Facciamo la radice quadrata di 655. 655 è composto da tre eh, cifre significative che diviso 2 danno 1, qualcosa, quindi una parte decimale. Si procede quindi a fare 3, che sono le cifre eh, significative del nostro numero, più 1. 4 diviso 2, ecco che ci restituisce un numero intero di due cifre significative. Quindi io mi aspetto un risultato di due cifre significative. In questo caso eh, abbiamo il, il, il numero 25,59. Facciamo altri esempi. La radice quadrata di 0,25 0,25 ha 0 cifre significative quindi eh, avremo un risultato sempre di 0 cifre significative il risultato è infatti 0,5 la radice quadrata di 0,0086 ha meno 2 cifre significative diviso 2 ci, da, ci darà un risultato di meno 1 quindi mi aspetto un risultato 0,0 infatti il, il suo risultato è 0,093 ultimo esempio la radice quadrata di 0,0004 ha meno 3 cifre significative essendo il 3 non divisibile per 2 devo aggiungere una cifra significativa quindi meno 3 più 1 fa meno 2, che diviso 2 ci restituisce meno 1. Quindi io mi aspetto un risultato 0,0. Infatti la radice quadrata di 0,0004 è di 0,02. Vediamo questo esempio, la radice quadrata di 0,0086 è formato da meno due cifre significative, quindi devo andare sul lato destro eh, del, mh, del regolo perché è una cifra pari. Quante cifre significative mi aspetto di ottenere? Quindi è formato da due cifre significative, quindi meno 2, diviso 2 uguale, meno 1, quindi mi aspetto una cifra significativa, quindi 0,0.